Ciao a tutti ragazzi sono Dani26 oggi vi mostrerò vi mostrerò come ho costruito questo all in one e appunto mh, ci, ci è voluto diciamo abbastanza poco perché ho preso questo monitor BenQ che vi ho messo che vi ho anche fatto la recensione link in descrizione è, vi metto sia il link in descrizione sia qui in alto e appunto un computer io ho usato una cera Spire. praticamente ci, ci serve uno scotch e, um, de, un alimentatore del computer una tastiera, un mouse e l'alimentatore del monitor e dei cavi praticamente l'idea di fare questo all in one è partita per um, perché appunto ho trovato l'iso di android tv e appunto ho detto mettiamo un tv però essendo che una televisione do, diciamo una televisione non è che mh, abbia eh, la tastiera allora ho detto perché non costruirla diciamo non fare un, una televisione perché questo qua ha le casse io ho già detto appunto sarebbe un, un monitor da scarta HDMI però, mh, vabbè, comunque, um, eh, abbiamo detto, abbiamo, de ho deciso di mh, metterci un computer sotto un Acera Spire, che come adesso è la 2004, lo sto aggiornando alla, alla 20H1, cioè la 20H2, scusatemi, e questo è connesso alla rete via Wi-Fi e a un PC fisso. Praticamente questa idea mi è venuta um, un po' perché, eh, sempre per la ragione di Android TV, e un po' perché eh, ho trovato un, un sito, Iso Driver, link in descrizione, che praticamente vi mm, registrandovi, io non mi sono registrato, l'ho fatto con una mail temporanea, mail temp, link in descrizione. Um, appunto mi sono registrato con la mail temporanea e mi sto scaricando macOS iCR. Ecco lì, macOS iCR che si sta scaricando da un po'. Adesso io poi glielo vorrei mettere dentro a questo PC, però prima devo vedere se um, ha già un po' di cose, se è cioè una persona riesce ad avviarlo. Um, poi vi eh, registrerò un video a parte per come ho fatto, cioè per come aveva fatto per installarlo. Link in descrizione: non del, del download di iSierra ma del download di, mh, di cioè per il sito di Osio Driver: eh, c'è di tutto e di più: c'è MacOS fino a Catalina Windows 10 c'è eh, fino a, a NT351 eh, c'è un, un sacco di cose poi vabbè si è fermato a Catalina perché Bixar ehm, non, è, non so quanto sia compatibile perché è con il nuovo chip M1 poi non so io sono rimasto che non c'era Bixar poi magari con eh, Mac OS12 sarà uscito boh, eh, comunque link in descrizione di e Ehm, scaricate da lì eh, Appunto Scusate volevo cambiare la visuale Però non ho fatto in tempo Vabbè comunque appunto Io stavo dicendo Che mm, questo computer qui eh, Vi faccio vedere subito le caratteristiche eh, Essendo che io ce l'ho in inglese perché mm, Adesso cercherò di mostrare Quel pezzettino di visuale che c'è allora andiamo qui Start Poi farò anche un video Arriviamo a 100.000 like E facciamo E facciamo un trucchetto E vi faccio vedere Dei trucchetti per Windows 10 Se arriviamo A, a 100 like Adesso l'ho abbassato un pochino diciamo farvi vedere un po' meglio ecco fatto qui andiamo su system su sistema poi basta poi qui scorrere verso il basso about l'ultima l'ultima impostazione diciamo aspettate un secondo ecco fatto bisogna soltanto mettere la schermo intero allora è un Intel Pentium da 2 GHz, 4 GB di RAM, 3,68 GB usabile, però qui da qualche parte... Ah no, l'ho messa via, ho una schedina di RAM, è un, è un 64 bit, c'è e non è touch, perché né il monitor infatti, guardate, né eh, lo schermo touchscreen però um, comunque è un, un ottimo computer cioè è ancora veloce perché gli ho messo un hard disk eh, 7002 um, e basta e niente vi volevo dire anche un'altra cosa guardate ragazzi che se io guardate administrator administrator non te lo fa mettere io, Sabe, riconoscete questo nome, vero? Foto alla fine del video okay? <ride> della scritta root che voi eh, per gli esperti di Linux, in, di informatica in generale, saprà che, no, che utente è. E se eh, invece quelli specializzati in lingue pensano che io sia pazzo perché vuol dire radice in italiano niente per oggi era tutto adesso vi facciamo anche scaricare gli aggiornamenti per chiudere il video in bellezza update and restart per oggi era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi il video della sicurezza non sono riuscito a caricarlo eh, perché mi diceva che era troppo lungo era lungo 16 minuti e ne potevo cioè youtube eh, dice che posso caricarlo fino a 15 eh, quindi ehm, tra un po' di tempo che riuscirò magari a scampare questo rischio ve lo, ve lo caricherò